Allora, noi abbiamo finito, passiamo la parola all'altra sala, grazie. Scusa, puoi chiedere a Paul se passa qui da noi dopo o se se ne va direttamente? Sì, verrà da voi, non vi preoccupate. Bene, bene, no, ma non siamo preoccupati, va bene, grazie. Allora, la Avete presentato il caso clinico il secondo? Sì, Secondo allora... caso, sì, è uno vasculogenico, è uno sì. che non ha fatto la radicale. Sì, no, no, è un ragazzo giovane, non ha fatto prostatectomia radicale, non riesce ad avere una buona attività sessuale neanche con l'uso degli inibitori. E quindi, insieme abbiamo deciso, siccome lui è fortemente motivato da un punto di vista sessuale, abbiamo deciso di ricorrere all'impianto per risolvere il suo problema. È obeso, no? No, no, non è obeso. È forse è un leggermente sovrappeso, ma non, non è obeso. Allora, la prima cosa che facciamo è la prova idraulica, sempre per creare, innanzitutto vedere se ci sono deformità del pene, cosa che non mi risulta assolutamente, e poi per effettuare una dilatazione preoperatoria dei corpi cavernosi. Basta. Non ci sono placche, non ci sono niente, ma già al tatto il pene è molto compiacente e molto elastico, assolutamente. Cerchiamo un pochino di... forse era meglio che iniziavamo dopo il professor Perito perché iniziare, sì. iniziare, iniziare dopo di lui... È sempre un piacere. Dammi l'elettrico. di Ci Cioè creiamo lo spazio con il dito. Che come ha detto Perito, questa è la fase importante. Ok, perché, ancora... Vedete, con un secondo abbiamo creato lo spazio. Mm -hmm. Ok, dilatatore e divaricatore. Guardate com'è. Prepariamo il per punto per me cosa, da bruciare, una pinzetta elettrica. Noi non vogliamo vedere neanche una goccia di sangue. Ma chi è che parla? Non vogliamo vedere neanche una goccia di sangue. Ok, americano. Okay. Vedete come com siamo già qui sul... Si vede, vede la buginea? Sì, la vediamo. Con le circonflesse. Adesso andiamo a mettere i due punti di sospensione che serviranno poi per chiudere le corporotomie. C'è la testa dell'aiuto che copre la telecamera, ma almeno è bella. E la lateralità, abbiamo visto. Tu stai usando dell'intrecciato o del monofilamento? No, ByGrill 2.0, io preferisco questo. L'intrecciato, sì. sì. E, e, e stai mettendo il punto mediale. Sì, Guarda, punto mediale. Lo vedete, adesso mi sposto. Punto mediale, e adesso vado a mettere quest'altro. Tu non ti aiuti mettendo il dito sotto il pene come... No, io preferisco, il... preferisco in questo modo. Ok. Tagliamo. Diciamo che qualche piccola variazione l'abbiamo apportata, ma insomma... Beh, è giusto così, ognuno deve fare secondo eh. come si trova poi meglio. Ve vedete, qui abbiamo la tunica albuginea... Aspetta, mi dai un altro divericatore? Forse con un altro divaricatore sopra. Ecco, sì. sì. Eccola qui. Andiamo dall'altra parte. Ci andiamo a mettere nella stessa posizione controlateralmente. Ecco qua c'è una domanda. Qui. question from Paradise oh. Gabriele. Mi senti? Sì, volevo chiederti: per questo tipo di approccio è bene che l'operatore stia alla, alla sinistra? Sì, del... assolutamente. Diversamente dall'approccio penoscotale Assolutamente. Io sono comodo, molto no? più comodo in questa posizione. Anche per posizione. questo, mi sembra faccia lo stesso? Sì, ma soprattutto lui è molto più quando Tira. si opera verso il, come una radicale? No? Cioè, sì. Se... Se la mano dominante deve andare verso... No, lui è molto religioso, è sempre la sinistra del padre. Sì. Allora, lui. Così, dai, no. tira, aspetta. Dai, lui, il punto aspetta, mediano... Aspetta, aspetta, no, aspetta. aspetta facciamo tira, tira, tira, no, non serve adesso. Visto che non dai molta importanza dai. alla pulizia della... Diciamo della fascia di buca, anche se ne lasci un po', no, non ti interessa no, no, più no, di tanto. No, no, guarda, proprio... Diciamo che eh, eh, tecnicamente bisognerebbe rispettare ecco. i piani anatomici, cerchiamo però di essere abbastanza bene. celeri. Perché la cosa importante, questo che sanguina un pochino è qualche circonfessa. Adesso con la lama curva. Ecco, così. questa cosa della la lama questa. curva che almeno la lama credo curva. che, che sia, la, sia un po' una, una, una, diciamo una, una, una, una te novità te che ha portato perito così qua, te perché te noi in Italia sì. non è che la usiamo tanto sì. quella lama lì, insomma. Sì. Sì. Perché praticamente per effettuare un'incisione minima, andare da sopra e bucare potrebbe essere più complesso. Invece andare da dietro, fare una piccola incisione e poi aprire il corpo cavernoso... Ti permette di fare un'incisione minima di un centimetro e mezzo, come, come, furlo, come dice le, il nostro collega americano. Siamo già nei corpi cavernosi, togli il nastrino, adesso andiamo a fare la, la dilatazione fino a giù alla parte, dammi, dammi alla parte ah, no. prossimale delle Ovviamente è un soggetto giovane, quindi ha un bel sanguinamento. Corpi è cavernosi. molto vascolarizzato, dammi la, la garza. Allora, qui dietro ce ne abbiamo eh, otto e mezzo, nove. Andiamo davanti, metti il nastrino, dammi una garza pulita. Aspetta, prima fammi prendere il glande. Adesso come, come prevede il passaggio tecnico? Metti il nastrino. Ce ne andiamo nella parte... Non vedo. Metti il nastrino, bene, fammi vedere il buco. Metti il nastrino più qui. Ok. Ce ne andiamo nella parte distale vai, leva. leva, tenendoci più laterali possibili e stirando il, il pene. Quindi anche tu sei ormai sostenito, cioè, voglio dire, eh, ripeti quanto ci ha fatto vedere. Sì, sì, assolutamente. Perito, sono stati aboliti i, i concetto dei dilatatori progressivi? No, io non, non lo utilizzo sì, sì. più, nei casi, nei casi facili soprattutto non utilizzo più... I dilatatori. Questo. Quindi diciamo stile Moncada. Noi siamo arrivati qui esattamente proprio nella, nella porzione più distale del, del corpo cavernoso. Andiamo a misurare mettiamo il nastrino. Vediamo. Qui fa 12,8 diciamo 20, 21. Ok. 8 Scusa, 12,8 sì. 12,8 e mezzo, 9. Diciamo che il penne è molto elastico quindi sì. mettere una un mezzo centimetro in più, male non ci fa. Aspetta, aspetta, aspetta, lascia, così. Metti il nastrino, ancora quindi, la... Quindi pensi che ti orienterai sulle 18 più 3? No, mi oriento su una 21 piena. Ah, 21 piena, questo è così, interessante. Scusa così, così. Ok, apriamo quest'altro corpo cavernoso. Eccoci. Ancora, là, là. Un po', eccola qua. Qui ce ne abbiamo otto e mezzo, è speculare la misura. Andiamo davanti, rimetti il nastrino. Aspetta. Tira Ettore. Asciuga. Ok. Sempre tenendo stirato, con una garza possibilmente, tenendo laterale, laterale il, il dilatatore. Un pochino di fibrosi c'è, eh? sì. un pochino di resistenza. Però siamo passati abbastanza bene. Anche qui... Ok, andiamo a vedere la misura. Vediamo la misura. 12,5, 12... E mezzo, 12 Va Chiaro bene, con una 21 andiamo più stesse, che bene. Cioè allora quello che io faccio adesso, quando posiziono il, il reservoir, non è la stessa cosa, cioè è, è un pochino la stessa, però io preferisco andare con il dito perché quello che sento col dito è, è più. Andiamo sotto è più sicuro per me. Quindi ti fai nella, la stra strada col dito invece che con lo specolo? Sì, nella mia esperienza, eccola qua ho trovato già lo spazio. Adesso mi date il Killian, per favore. Cioè lo spazio, spiega bene. Cioè, ti sei Io trovato? ho bucato la, la fascia trasversalis e mi trovo adesso nello spazio paravescicale, dietro al pub. Vediamo si se si vede... a bucarlo non, mette la testa non mette la testa dentro. Come? Come? Hai fatto la perforazione della sì, trasversalis da... solo col dito. Pallone? sì, col dito. Solo col dito. Sì, Delle col volte dito. però è, è un po' più resistente, devi usare per forza la forbice. Come? Con? Qualche volta ti sarà il capitato sangue. che non ce la fai col dito. È certo, allora utilizziamo la forbice. Se non riusciamo con... Questa manovra, se il paziente è stato operato come quello di prima, ecco, assolutamente... non, non è possibile farla così. Ok, gonfiamo. Fai no. refill. Sì. Con il dito, è stato ah. un attimo. Refilla? Impossibile. No, impossibile. Direi impossibile dopo il neoplastica. Con l'ernio plastica è impossibile. Dai, refilla Ettore. Con l'ernio plastica è impossibile, sono andato dall'altro lato. Sì, ok, ecco. apri, metti. 45 Francesco. Dai, perché stai andando così lento, Ettore? Eh, no, eh, non ti preoccupare, lui vuole essere velocissimo. Diteli che noi dobbiamo far capire i passaggi. Ma non ti sento, non ti sei messo il microfono. Dai, dai, dai. dai, dai Gabriele, dai. mi sì. senti? Sono Enrico Conte. Clampa? Sì, Enrico. Senti, ma allora, cioè, io, eh, 5, sai, io sostengo che se eh, si buca col dito, no, si è troppo laterali. Vai. Perché vai dai, è un da 45. in un punto che è molto vicino ai vasi epigastrici. Infatti, questo punto, cioè, secondo me fate due cose differenti, no? tu e Perito, nel sì, senso che tu sei sì. più laterale, lui sì. è più mediale perché può usare le lame del Kirlian del, dello speculum nasale, un po' come, le, come si usano normalmente le forbici che vanno a insistere, a incidere sul legamento riflesso Vai. di Corles. Vai, però... Prima però ha io ha fatto credo... vedere una posizione sì, diversa. Eh, infatti. No, però la scelta perché aveva fatto radioterapia e post-temia esatto, radicale, di prima, e ci ha spiegato che l'ha messa volutamente extrafasciale. Esatto. Lui invece adesso è andato subfasciale, esatto. ha bucato esatto. la fascia. Questo è un altro discorso, però lui utilizza... Adesso l'ha messo da no, Arezius, la... prima era sottomuscolare Ma... una... Intanto una Gabriele, qui... scusa, capisco che tu sei concentrato, sì. se vuoi aspetto un attimo. Sì. Ti sento, ti sento. Che stai mettendo intanto un serbatoio da 100. Eh? Abbiamo eh, messo un Consil 100, ormai utilizziamo solo questo noi, non utilizziamo altri, altri serbatoi. Mi dai una pezza Allo qui piatto. e la protesi. E questo va eh, preperitoneale, no? giusto? No. Verso l'alto. Questo va vicino no, sì, alla vescica? Va vicino alla vescica, dietro, dietro la sinfisi lo metto. Quindi, quindi è ortotopico? Sì, è ortotopico. Okay. Allora, abbiamo scelto una, una protesi da, da 21 per avere più parte gonfiabile e dare al paziente, dai, bagna, veloce. Ecco, dare... Secondo me secondo me questo punto vale la pena di spenderci due parole, perché può essere un consiglio utile per tutti. Sì, io ho Abbiamo... visto nella nostra esperienza sì. avere più parte gonfiabile, siccome il paziente avverte anche la presenza del pene nella zona crurale, esatto. secondo me è, è migliore come... Esatto, questa è la tua posizione, l'hai già discussa in un'altra occasione sì. e io eh, sono abbastanza eh, della tua idea. Mastrino. Però ci hanno sempre insegnato invece di ragionare Mabri. anche sui tip extender e gli stessi specialist istruiti dal mitico eh, dottor Poletti che vanno in giro e, e sempre dicono: no, allora metti i tip extender, portali su, così i tubicini escono bene. Cioè, tutta la storia che per anni ci siamo trastullati descrivendo sta perdendo il senso insomma Adesso... nella, mia, nella mia esperienza sì. ok, no è un messaggio importante questo soprattutto perché inizia a impiantare cioè eh, quando c'è una scelta tra una eh, più corta con i tipo extender o una piena tutta come dici tu senza tipo extender tu dici usiamo tutta la piena e anche se i tubicini partono bassi ha poca importanza ecco. la domanda è e se i tubi per poi per non certo. arrivano per la pompa con uno scroto pendulo i, pom, I punti, non ho capito. I, i... Se lo scroto fosse l'opposto del paziente precedente, uno scroto lungo, diciamo, sì. che richiede dei tubi lunghi. No, ma tu... questi sono più lunghi, quelli della infrapubblica sono più lunghi rispetto a quelli del penoscrotale, ecco, sono quindi, due protesi diverse. E quindi non ha, non ha problemi. E quindi sono fatti apposta. Se noi mettessimo una penoscrotale eh, con questo tipo di, di accesso chirurgico, troveremmo la pompa alla base del, del pene? Esatto, perché i tubi sarebbero corti. Dai. Eh sì, infatti quello che dicevamo ieri, no? poi parlando della, di quell'altra protesi, ah no, il professor Colombo non c'era, che poi è lui che ha l'esperienza con, uh, con quell'altro tipo di device svizzero, sì. e loro non prevedono la, la penoscrotale, la infrapubblica. Esatto. Non hanno i, i tubi di connessione per la infrapubblica e quindi... Preso, dici, non c'è problema, esci, esci. Ok. Gabriele, tira tira. Conti again, ok. Conti e gain again, again, again. Eh, conti 2 Gabriele. Sì. Mi piace questa cosa di, di usare pochi extender, No, che vabbè, sai che io faccio l'altro acce accesso che va bene a scrutare. I tip extender servono soltanto se la corporatomina è troppo anteriore, altrimenti va bene usarne poco o niente, sì. oppure diventa una scelta obbligata quando si utilizzano in quei peni diciamo, controversi di cui abbiamo parlato ieri le protesi sottili. Che peni controversi, bello. Sì, sicuramente. No, io altrimenti, ormai ho, ho nella altrimenti mia esperienza capito che più parte, gonfi più parte gonfiabile c'è, più il, il, il, il paziente ha, ha, un, ha una sensazione di, di turgore, sì, insomma, di, ha una sensazione migliore da un punto di vista proprio del dell'erezione. Anche la dilatazione minima, quello che dicevamo, quello che abbiamo fatto, come dice eh, pull, è un qualcosa che permette al paziente di avere il, la sensazione di pene caldo. Molti pazienti mi dicono, mi riferiscono, eh, ma lo sa che la mattina quando mi sveglio mi sento il pene come se volesse andare in erezione, lo sento presente? Metti... Beh, diciamo che è, è, è, è molto risparmiatrice verso il tessuto rettile sì, questa, così, e che il questa cosa. È eh, certo, assolutamente. Vedete come la protesi si sia alloggiata? Leva quello? Questo, questo. Alloggiata perfettamente. E adesso con il punto iniziale, asciughiamo, con il punto di sospensione iniziale, riusciamo a chiudere perfettamente in modo stagno sì, eh. la corporotomia. Asciuga. Sì, ripeto anche a te la stessa domanda che ho fatto a Polperito, sempre per motivi didattici, eh, questa cosa di fare la corporotomia così piccola sì. alla fine non è che poi abbia dei vantaggi pazzeschi, cioè anche se uno fa mezzo centimetro di più no, e, certo. e mette due punti per sentirsi un po' più agevole nelle manovre non credo che cambi... Poi di no, no, no, diciamo insomma. che non cambia tanto, però noi ragioniamo sempre nell'ottica di, di, di essere meno invasivi possibile e soprattutto perché, e questo me lo diceva Radosh eh, qualche anno fa, comunque i punti possono determinare in rarissimi casi delle infezioni. Metti il nastrino. Potrebbero anche i punti determinare delle infezioni, quindi meno punti utilizziamo probabilmente eh, meno è il rischio.. Okay. Minore è il rischio di arrivare ad avere problemi di infezione. Voi sapete benissimo come il rischio maggiore di questo tipo di, di, di procedura sia il rischio infettivo. Allora, vi ricordo che abbiamo messo una protesi mezzo centimetro più lunga. Quindi per impiantare i cilindri eh, ci mettiamo un pochino di più. Però insomma adesso... A question from the heaven. Posso portare la discussione su una questione. Con, con questo modo di fare ci sono due, due problemi perlomeno. Sì. Ehm, porto alla vostra attenzione il fatto che in, in questo modo c'è un tragitto intracavernoso dei, dei tubi, con tutto il jacket addirittura. No. Eh, quindi, sì, sì, sì. Non, è, non abbiamo neanche rimosso i jacket. Dentro, dentro le crura ci sono no tolti noi, eh. I jacket e le torte, non li ho, visto, non ho visti togliere. Ecco, L'altra questione che io eh, ricordo, si diceva, si dice, insomma, è, è un'esperienza comune, che la, la, la protesi eh, che si gonfia dentro le crura può far male, può dar fastidio. Ed era uno dei motivi per cui si insisteva a mettere i tip estender. La, esempio, è cosa che ho sollevato io. era eh, La discussione okay. per anni abbiamo detto mettiamo i tipi estender perché dà fastidio, per evitare, e, evitare le crura. Evitare. Eh, e adesso invece... Eh, sì, no, e non il... ti risulta questo, non hanno male quando... E questo paziente non, non è detto che abbia male alla, alla, alla, alle crura quando Io la guarda, protesi ti dico, si distende? Nella nostra esperienza asciuga, asciuga bene con una garza metti una garza dentro, asciuga. Nella nostra esperienza nessuno mi ha mai riferito questa cosa del dolore. Metti il punto, reperta re, il punto? Nessuno mi ha mai riferito del, del, fast, vai, del fastidio eh, sulle crura. Assolutamente. Gabriele, sono Edoardo, Eccoci, volevo, vai. Uh, facciamo una prova uh, Posso chiederti? Sì, sì, prego. Eh, una Adesso cosa facciamo una prova idraulica. Intanto, eh. sì. una cosa che non comprendo è questa: vedo che eh, tu hai anche polperito, rimuovete subito i jacket, no? Sì, dai, eh, ma eh, l'origine il... e il concetto dei jacket eh, che, do, che storicamente tu tagli dopo aver chiuso le corporotomie Aspetta. la parte in eccesso. È proprio proteggere dallo sfregamento il tubino eh, dal cilindro stesso. Sì, non lo sfregamento, e... no. No, eh, sì ma anche no, lo pompa. sfregamento all'interno tra devi tubino e cilindro stesso. Non devi Soprattutto spingere. mettendo una protesi Vabbè. senza RIARTIP. E quindi dichiaratamente avendo il tubino all'interno della corporotomia a fianco del cilindro, senza RIARTIP tu togli quello che dovrebbe essere proprio. Dalla casa produttrice una protezione per limitare il possibile no, danno no, da sfregamento no, no. del tubino contro il cilindro. Questo okay. non lo comprendo perché fare questo rispetto a tagliare solo il, il jacket eccessivo dopo il, il messo al punto. Va bene, ok. Il pene... Ma guarda, io ti dico: nella, nella mia esperienza il risultato è questo. Poi, sai, sono, sono anche punti di vista, eh, però. Preferisco non mettere il tip, il tubo purtroppo deve entrare un pochino dentro, ma non ci ha dato mai. Insomma ormai sono quattro anni che facciamo, il pene è perfettamente dritto in erezione, il risultato estetico è buono. Basta sgonfia. E non c'ha. C'è un po' di. ma forse l'effetto del glande che va giù è perché ci sono i due fili ancora che no, tirano. No, sono i due sì. fili. No, i fili. Eh. Abbiamo messo mezzo centimetro in più. Mezzo centimetro e quindi un pochettino spingi, spingi curva. Spingi. Spingi. spingi. Ancora. No, sì. Beh, penso che la okay. Adesso dai una pompatina e clampa. Dai una pompatina. Una, basta, piccola. Adesso andiamo a mettere la pompa e secondo me.. <ride> questa devi tenere così, questa è la cosa migliore perché credetemi, almeno con l'accesso penoscrotale, io perdevo più tempo a mettere bene la pompa e a nascondere i fili che tutto tutta la durata dell'impianto. Mi dai il Killian? Sempre su quello spazio che ci eravamo creati all'inizio, vado a mettere medialmente, vedete qui il Killian, si vede? Si vede bene la okay, punta, ma è il tragitto che è importante. Perché... Schizziamo dentro e adesso mi metto la pompa dentro, me la reperto e poi me la, me la stiro giù. Beh, Facendo uno è, stiramento è, è, è. delle fibre d'artoiche. Ecco appunto. Adesso facciamo quella manovra che fa il professor Perito. Aspetta. Ettore, scusa. Vedete come la pompa rimane, rimane giù, non si muove. Ok? Sì. Vai. Quindi in questa manovra no, sanguinamenti no, no, no. del DARTOS scrottale? No, però del no, dopo noi mettiamo mm. l l, il, il Jackson Pratt, che comunque sia un pochino di, di, di edema, un pochino di, di, di, di sanguinamento minimo c'è. E quindi il, il drenaggio il ci permette eh. di evitare... Allora, dammi... Aspetta, scusami. Ecco qua, fermo, fermo, fermo, fermo, Fammi con me. Lascio, no. Allora, dammi il coso, dammi per tagliare anzi dammi scusami, il furlo. E la lama. Furlo. Vai Ettore Taglia, in mezzo, ok, dammi i raccordini, questo levate mano dallo ciavolo. Senti io questa assemblea di 5GML, no che cazzo, me ma, io... ma chi sei? Eh però no, invece in dovresti farla perché uno come si ricorda. Dammi il refill, no la facciamo. Siamo due che si occupano. Lui ha Ok. rimane sempre la sua. Invece stiamo lì. Bravo, questo mi piace. Dammi un po' un altro di queste coperte, di queste vestite. Ma che vi costa? Cosa ti cambia a tornare a Roma ora prima o ora dopo? Spiegami cosa ti cambia nella vita non ti fa riprendere dal Colombo cosa ti cambia rifilla che lì puglia invece Ah, voleva un po' qua la cosa a mezzo la pinza Adesso, questa è la manovra più difficile di tutto l'intervento, è quella, vedete? io devo fare Si sente cosa. male questa voce di sottofondo. È la voce dietro che sta dicendo che questa è la manovra più difficile di tutto l'intervento. Ah, vai. Ecco. Basta, ok, siamo tranquilli. Questo regge. Aspetti. Adesso ci prendiamo la pompa di nuovo e ce la tiriamo giù. I, fili, I tubi si nascondono e vedete come non ci sia la presenza di nessun tubo. Qui assolutamente il pene è pulito, non ci sono tubi. Adesso andiamo a mettere il divaricatore e chiudiamo. Dammi un po' la... Certo, l'affossamento la, la la ma... dei tubi è eccezionale Lama. in questo modo, è perfetto. Non... Jackson Pratt. Se sì, i dubbi il paziente non, non li percepisce proprio, non, sì, non questo li Questo è, è una delle cose migliori di, di questo aspetto dell'accesso infrapubblico, direi che è la parte certamente dove guadagni di più, va Ma soprattutto non li sente non solo su, alla base, tieni questo, ma proprio qui allo scroto, cioè qui per sentire dei dubbi bisogna andare veramente bassi, giù. Certo. Sì, ma direi Kingian? che eh, nella mia esperienza Hai il gestito? fastidio che la menta che può lamentare talvolta il paziente nell'accesso penoscrotale non è tanto di quei tubi che si me a meno che tu li abbia messi reggi, male reggi. ma sono quando decorrono lateralmente alla radice del pene ai corpi cavernosi delle volte succede che si eh, stanno molto vicini alla, ai corpi cavernosi e sente proprio questo scalino e gli dà fastidio anche alla partner delle volte durante le spinte coitali e questo in effetti può succedere eh. Comunque, quello che dicevo ieri, i passaggi sono dei passaggi tecnici, non è il fatto di, di, di, di fare l'accesso eh, infrapubblico o, o penoscrotale, è proprio una questione di conoscere questi passaggi. Io ho avuto la grande fortuna di poter andare diverse volte a Miami e soprattutto ho avuto la possibilità di imparare da, da, da Perito perché eh, lui ci sono de, dei piccoli segreti come in tutte le cose e lui con molta dedizione si è messo e mi ha spiegato veramente no, dammelo, eh, i passaggi giusti, me li ha codificati e vi dico, ogni volta che io vado negli Stati Uniti imparo una cosa. Eh, Beh, quindi... ma È chiaro che i numeri chirurgici, il cosiddetto volume chirurgico fa sempre la differenza. Cioè, un po il polperito eh, adesso eh, cioè. è ottimo, Wilson ha fatto, credo, 10.000 impianti, quindi voglio dire, Beh, sono persone che hanno dei numeri tali per cui in Italia sono impensabili, in Europa direi sono impensabili. Quindi, chiaro. Eh. Dammi fare la fascia, tieni così. La pinza, metti il nastrino, Giccio. Metti il nastrino qui. Aspetta, aspetta. Okay. Yeah. Ah no. Aspetta tienilo questo, tieni questo, così mi aiuta, taglia, taglia qui corto. A question from for uh, Paul. Uh, are there any kind of special patients to whom you do you do you reserve uh, the access? Ha risposto che negli ultimi 15 anni non ha mai usato il penoscrotal, neither the very fat patient or other kind of patient. <laughs> yes? But or a trend elemboard position also. and the problem of the the the pubic fat tissue is not a problem tutte Without a high dilation, a very small narrow area. And you notice there was no dilation, there no reason for a dilation with the hydro dilation. So you always use the i hydraulic dilation at the beginning of the, the surgery. So Ok. Dammi un altro. Hai fatto un po' di foto. Vabbè, dammi le cose, dammi le grappette su. Prendi due cose per attaccare. of course. Grazie Ciccio. Dame un po' di tagliare questi, Dammi a asciugare prima. Dai. Dove pensiamo Solita cosa, compressione. Sì. Ok, sì, sì, vai. Gabriele, eh, abbiamo visto la chiusura. Vuoi dire qualcosa a conclusione della, della no, chirurgia? Complimenti, se volete voi, mi dite, io vi rispondo. Uh, visto che hai scelto una protesi, uh, um, scusa, una misura leggermente lunga di mezzo centimetro, hai uh, adotti qualche uh, consiglio, qualche suggerimento al paziente? Voglio dire la tieni più gonfia, meno gonfia, mi no, dici di attivarla molto precocemente. La faccio attivare. Grazie a questo accesso. Noi riusciamo in 7 10 giorni a fare un'attivazione precoce, questa è un LGX. Sì. <coughs> Se avesse un taglio scrotale, probabilmente. <coughs> con il dolore, il fastidio, magari prova ad attivarla, ma lui riesce, il paziente riesce, almeno nella mia esperienza, in 30-40 giorni a cominciare a fare la ginnastica. Quindi un'attivazione precoce contrasta la formazione della pseudocapsula e permette al pene di allungarsi meglio. Ho messo una protesi più lunga, di mezzo centimetro, perché questo è un pene molto elastico, quindi mi permette di fare un qualcosa del genere. È ovvio che se mi trovo di fronte a un pene fibrotico, cosa che raramente mi sta succedendo, perché sto lavorando molto nel pre-intervento con il vacuum, almeno due o tre mesi con i pazienti. Sì. Però nel caso di, di, di, di peni fibrotici cerco di mettere sempre la misura giusta o forse fare anche mezzo centimetro in meno per sì. evitare poi di avere delle complicazioni a, ecco. a breve giro. Ma in questo caso qua, per sfruttare l'elasticità e l'attivazione precoce, darai al paziente delle istruzioni tipo, non so, durante la notte tenerla gonfia per due ore di seguito o cose no, del no, genere? No, io la faccio attivare ogni giorno, 10 minuti la mattina e 10 minuti la sera, la faccio tenere così per il primo mese. Dal, dal secondo mese in poi la gestiscono come vogliono, assolutamente. Ho Io non ho fatto dilatazione, non ho fatto nulla, ho lasciato il tessuto cavernoso. Praticamente noi abbiamo un, un po' il concetto del professor Austoni, no? L'erezione complementare, lui metteva, ecco, noi teniamo l'erezione complementare proprio sì. per eh, lasciare al paziente la sensazione di un bel pene, di un pene. Presente. Certo. Non so come spiegarlo, però voi siete tutti uomini, capite che cosa vuol dire un pene presente. Ma se, certo, risparmio del tessuto naturale, quel poco che Ass c'è. Assolutamente. È assolutamente. Ho visto che nessuno di voi... Pulisci. Never catheter Catheter, inside, in, in well, no reason for that. Okay. Uh, bene, possiamo passare allora ai video, Gabriele, se sì, sei sì, sì, assolutamente. Allora, c'è il video di pescatori e il video di oh, Sì, c'è, allora c'è Leonardo, video trattamento fistole e stenosi uretrali con stent Allium.